Fratelli, prendete e bevete in tutti. Questo è il mio sangue, offerto in sacrificio per voi. <handicoletri> ah! Lo so, fino a finito, fino a finito, fino a finito! Ma come ha finito il vino? Eh sì, lo so, scusa, mi dispiace, eh? non t'avevo detto perché per... era una sorpresa, era una sorpresa! Ma che Vedi? bella sorpresa del eh, sì. Osti. Ma scusa, ma ci stanno almeno le oste? Eh, quelle guante te ne pare devono vanno a piatta, vanno a piatta, le oste! Dai, voi, io voi, io, stia, dai, dai, ma non importa, le oste che fanno Ma senti, senti, tu ma dove sei? Da qua! La smetti! tu sei romano tu fubetto tu romano fubetto io lo so come siete voi italiani mm. prendete piccolo botticella di vino e nascondete sotto cucina, porta botticella per tutti i fratelli vedi con noi ma chi per questi ma adesso è pazzo oh, ma comunque è finito mi dispiace è e finito è finito pure la scorta mia qua sotto guarda te mi sto eh tutto, ma tu, tu, tu sei romano eh, tu so, so. piccolo fubetto nanetto piccolo fubetto sicuramente conoscerai nostro padre santità buonissima papa Pio quello lei, 32 ma come non così? Stiamo una colomba al giorno, gli mando, ma che stai a tutto? E allora farlo? mandami sì. in e proprio così, mandami che povero piccola botticella, di... ma dove c'è? Piccola botticella, tutti noi piccoli frati irlandesi mettiamo tutto in cucina, così dobbiamo tutta lì Ma che te sei impazzito? Allora te, oh vedi che non lo capisci, eh? non lo capisci perché sei irlandese secondo me Allora praticamente te lo spiego io, e il problema non è che è caduto l'impero romano e il vino non c'è sta capisci eh e che con quegli ubriaconi dei godi e quegli devastatori dei longobardi ah oh c'è sorvata manca una vigna eh eh uso manca la niente è finito caputo finito finito ha capito è finito, spero, ha finito speriamo che la faccia, eh ci vorrebbe faccia, eh, eh si sì, è il miracolo la faccio la faccio vuoi... l'aspetta del genoma donno dicevo ci vorrebbe piccolo miracolo si sì, come crema! eh a casa miracolo! Eh sì, certo, affatti Gesù lo sapeva l'importanza del vino. Infatti, quando madonna gli ha chiesto: Senti, qua stanno la festa che dobbiamo fare, mica si è moltiplicato per i e 450 litri! Perché Gesù non scende qui tra di noi a moltiplicare il vino per noi piccoli faticelli? Mettiamoci tutto quanto sotto cucina, ma come facciamo? Non ci può fare la messa sciccivina! Eh, certo, non si può fare messo se vino, non hai capito! Non c'è stardino manco per cena! Eh, hai capito? Eh, Una tragedia! Eh. Che facciamo? Come, eh? come com facciamo? senza, cena, ecco ma senza ma come ma famo? Come vedi, non gli vengono idee, perché è freddo. non gli come vengono facciamo. idee, niente! Te lo dico io come la famo fratelli. Facciamo gambirla, stiamo in Irlanda e faremo gambiretta. Eh? Vada a pia, dai, vai a pia biretta e ce le siamo punta. Ti aspetta un attimo! Che vuoi? Fratelli! Abbiamo avuto grande idea per risolvere questo piccolo problema di vina? Ci ho avuto io, tra la parentesi. Avuto lui, il fratello romano, fumetto, un anetto, per un spazzaroccio. Eh, vabbè. Abbiamo avuto grande idea. Eh. Qui dentro c'è acqua, è benedetta. Eh. Però è acqua. È acqua, eh, lo no. so. <ride> faruggine, faruggine. Eh. Se tutti siete d'accordo, io mando il fratello romano a prendere la vignetta per tutti! Ma che te sei impazzito, per tutti questi? Oh! E che se non fate bene, fratelli? Ah, ora ci come guerra! Eh, senti, fammi una cosa, io ho la piambina con tutti, eh! Però fammi ma questo! Eh! Senti, tu fai a questo, io ho la piabilità! Dai, spazi, Fratello!